Ciao siamo, Vincenzo e Fausto e c'è anche la signora Milena con noi alla quale dobbiamo montare una piscina con un pochettino di ritardo per la verità. Sì, sì. Quando l'abbiamo comprata questa piscina? Ai primi di giugno. Ai primi di giugno abbiamo comprato la piscina, non c'era forse, dove arrivare. dove arrivare? Dove arrivare? È arrivata la piscina, ce l'abbiamo lì sul furgone vediamo se si vede eccola lì e poi dopo quando è arrivata la piscina non c'era il muratore <ride> sì. oggi trovare il muratore è più difficile di trovare un posto in prima fila al concerto di Vasco Rossi non si trova il muratore non c'è alla fine eh, con un po' di chiamate l'abbiamo trovato Luca che è bravo un bravo ragazzo ha fatto un bellissimo lavoro eh? ha rasato bene il fondo è bello pulito montiamo una piscina ovale cos'è 7.32 questa qua? 3,75 per 7,15 mi sembra sì, 7,30. No, 7,30 x 3,75 ovale, quella con la sottostruttura. Perché facciamo questo video? Intanto perché la signora Milena è simpatica ed è veramente una. Tra l'altro l'abbiamo anche svegliata stamattina. Sì. Chiamala tu, chiamala io, non l'abbiamo chiamata. Non l'abbiamo chiamata. No. Oltretutto si presta anche a fare il video. Grazie, no. grazie mille. Facciamo questo video eh, principalmente perché intanto mettiamo in giù un feltro qua, non mettiamo giù il tappetino, perché il tappetino rigido qui non si può mettere. La seconda variazione è che qui, eh, contrariamente diciamo, a quanto consiglia la Gre, noi consigliamo di fare un fondo in cemento perché il fondo serve per tenere su le gambettine laterali, eccole lì, le vediamo lì, sono le tre coppie di gambettine laterali, Nelle piscine rotonde non sono presenti, passano di sotto del, della soletta e sono collegate una all'altra. Eh, avranno il compito di tenere su le pareti verticali sul lato dritto, ok? Poi ci sarà qua la curva, invece quella lì è autoportante come le rotonde e non c'è bisogno. Ok, allora ringraziamo ancora la signora Milena, grazie. Eh, ci vediamo poi dopo al collaudo. Partiamo, Vince. Grazie. Una cosa importante eh, quando monti una piscina gre, ovale, con la sottostruttura è quella di curare molto bene la eh, parte, la finitura. Noi facciamo mettere del rasante per coprire le ondulazioni, ok, adesso abbiamo pulito la base, abbiamo tracciato il perimetro della piscina. Abbiamo fatto anche un offset, siamo spostati 10 cm oltre per avere sempre poi un riferimento anche quando la piscina sarà poi montata. Ecco un consiglio: portati una matita molto lunga perché ora che hai fatto tutto il cerchio sei consumata. Questa era nuova, eh. Tra l'altro era la mia e gliela debito al Vincenzo. Mm. Adesso siamo pronti per mettere il tappetino di fondo. In questo caso abbiamo scelto un feltro. Questo è da circa 200 grammi al metro quadrato. Noi lo posiamo con una colla che diamo giù a spatola fatta apposta per incollare il feltro sul cemento. Normalmente la spugna reticolata noi lo mettiamo alla fine dopo aver montato la struttura Così intanto non ne sprechiamo eh, ma soprattutto, non ci dà fastidio quando srotoliamo la lamiera no? perché, srotolando la lamiera, se hai posato prima la spugna, ad esempio, reticolata, quella si danneggia, si rovina. Quindi, normalmente, noi la spugna reticolata la posiamo dopo, in questo caso, invece. Il tappetino di fondo, lo vedrai adesso, mm. rimane bello incollato sul fondo della piscina e riusciamo a fare un bel lavoro senza che si sposti quando poseremo la lamiera. Quindi lo facciamo prima, che eh? facciamo anche meno fatica, giusto? Mm. Esatto, sì. Allora, prima di tutto lo stendiamo giù il più dritto possibile. Adesso il vince, va di là e lo tiriamo bene. Eh? Tiriamolo bene. Okay. Okay. ok. Poi lo risvoltiamo indietro. E mettiamo la colla e lo stendiamo eh? la colla si presenta eh, come consistenza come se fosse tipo yogurt viene stesa con una spatola dentata eh, per poter lasciare sul fondo diciamo del cemento un, uno spessore di qualche millimetro questo servirà per far sì che il feltro una volta a contatto col, col fondo con la colla possa assorbire una parte del prodotto e eh, restare ben adeso alla superficie del fondo la trovi sul nostro sito qui assieme ai prodotti per il fondo ti consigliamo di utilizzarla se hai deciso di posare un feltro come noi ok abbiamo messo la colla perimetralmente ora li appoggiamo sopra il pelo eh, facciamo un po di pressione con l'altra spatola, in maniera tale che aderisca bene Ecco qua adesso, nel momento in cui facciamo pressione, il telo assorbe la colla e quindi rimane, eh, con questi, facendo questi movimenti, il telo rimane bello a destra, sul adesso sul pavimento. Poi possiamo tirarlo verso il centro e a quel punto lì potremo fare la giunzione dei due strati. Come vedi, posizionare il feltro con questa colla sul cemento è veramente semplice, ti permette di riprenderlo quante volte vuoi e tirarlo bene in maniera tale da eliminare tutte le pieghe. Adesso facciamo la parte di In questo modo eliminiamo tutte le pieghe sul telo. Questa volta, invece di partire dai lati, partiremo dalla parte centrale, in modo tale da accoppiare i due, due tipi, se riusciamo, senza sovrapporsi, ma accostandoli, in modo tale che il lavoro venga veramente bene. Oh, stendiamo la cosa... che il fondo è fatto bene, qui userò la parte liscia della spatola, non quella dentata, in modo tale da risparmiare colla e riuscire a tirare il pelo meglio. Ok, abbiamo steso la colla eh, nella parte centrale dove devono essere accostati i due teli. Proviamo a eh, accostare i due tessuti non tessuti anziché sovrapporli. In questo caso, eh, se riusciamo, viene sicuramente un lavoro fatto meglio, rifinito meglio. Eh, cambio la spatola e uso quella pulita per fare questo mestiere. Può lavorare con calma, tanto questa colla ci permette di riprendere il telo quante volte vogliamo. Prima di tutto, stendiamo bene Quello che abbiamo già posato e poi passiamo a accostare i due teli. Per rifinirlo noi gli metteremo nastro telato americano a giunzione delle due, eh, delle due fasce, adesso ci occupiamo di stendere la parte di telo rimanente, poi ritagliamo eh, le parti eccedenti eh, all'esterno del tracciamento che abbiamo fatto in precedenza. è bastata giusta, giusta giusta in questa fase verrebbe spontaneo partire dall'estremità invece l'ideale è partire dal centro in modo tale da tirare il telo lungo le due direzioni lungo le due estremità quindi partiamo dal centro e tiriamo le pieghe verso le due estremità la seconda metà di telo è fatta siamo dovuti andare in fondo e poi ritornare indietro per ritoccare qualche piccola imperfezione. Come hai visto c'erano delle pieghe che abbiamo dovuto riportare un po' al centro, ma ora che siamo ritornati nel centro siamo riusciti, eh, deformando un po', modellando un po' il telo, siamo riusciti a farle sparire ed è quello che dobbiamo fare anche nella seconda parte. Siamo sempre dal centro. Ok, la stesura del telo si è terminata, ora possiamo andare a ritagliare lungo il bordo cercando di tenere una piccola parte in esubero eh, in modo tale da rifinire poi dopo i tagli una volta montata la struttura. Possiamo rifinire le giunture quindi con un bel nastro telato come vedi qui e, e il gioco è fatto. Per questo video Vince per me è veramente tutto, abbiamo spiegato per filo e per segno cosa si trova nel nostro prodotto, ciao, ciao. alla prossima!